Buongiorno! Amorina! Dani! Andiamo a scuola? Ani! Chissà se è passata la fatina! Ehi! è passata la fatina? Eh? È passata la fatina Anastasia? Ani? Non controlliamo se è passata la fatina dei dentini? Hai perso il dentino ieri sera! Oh. No! Non ti interessa! Oh poverina! Vuoi vedere? E proviamo ad andare a vedere, dai. Vediamo un po'. Vane? Guarda se è arrivata la fatina. Guarda che Anastasia sta guardando. Amore. Dove avevi messo il dentino? Quello. L'hai trovato? C'è il dentino? C'è ancora? Sento, sento dei rumori È passato, amore È passata la fatina Quanti soldini ti ha lasciato? Fa vedere? Basta, basta? Quanti sono? Guardiamo Sicura? Basta? Proviamo a vedere insieme uh -huh. Io sono lo so eh Vane oh, sì, sì. guarda la fatina quanti soldini adesso ce ne sono ancora Ani riesce a prendere eh, ma ne sento tanti vediamo ah, ma, ma sono tantissimi tu dentini ne hai persi ne hai persi i dentini che per te facciamo arrivare il topino niente ciao amore wow Ani quanti sono riesci a contarli te lo dico io allora 2 4 6 6 euro più 1 7 7 euro e 90 centesimi mamma quanti soldi sei contenta eh L hai visto caspiterina dopo li mettiamo nel salvadanaio Ok, adesso ci possiamo preparare, giusto? Ok. Ok. Anche tu, signorina? Mm. Non fare finta di niente. Buongiorno, amore. Buongiorno. Sei tanto stanco, amore mio. Allora, eh? domani chiede la scuola. Come? Domani chiede la scuola. Domani è venerdì è l'ultimo giorno di scuola, finalmente. Senti, oggi pomeriggio, quando uscite da scuola, andiamo a prendere i regalini per la nostra amica che compie gli anni, ma non diciamo per chi, va bene? e non li possiamo nemmeno far vedere perché se poi lei guarda il video scopre i regalini ok? okay. Eh? va bene? allora adesso andiamo a lavarci i dentini e, perché eh, loro li guardano, eh, loro li guardano. Eh, sì certo amore che li guardano quindi dobbiamo fare molta attenzione che se ci scopre scopre i regali Va bene? Che è domani. Che è domani è il suo compleanno, sì. Allora andiamo a lavarci i dentini, ci mettiamo il grembiule e andiamo a scuola che è già tardi anche stamattina, ok? Ok. Eh, andiamo a scuola, dai Vanessa e Anastasia, sono le 8.20, fra 5 minuti la scuola apre, noi siamo ancora qui a giocare col gatto, dai. Andiamo. Mm -hmm. Oh, meno male dai su ma buongiorno cuccioline e cucciolini come state? allora Vanessa e Anastasia sono a scuola tra poco usciranno e come vi abbiamo già anticipato stamattina io e Anastasia abbiamo delle commissioni da fare quindi dobbiamo andare a ritirare alcuni regalini per il compleanno di una bimba che festeggerà con noi domani sera però ho sentito anche la dottoressa che mi ha eh, detto appunto che per avere il certificato eh, per fare i pop bisogna fare anche l'elettrocardiogramma quindi dovrò portare vanessa a fare l'elettrocardiogramma lei non lo ha mai fatto e speriamo che non abbia paura cercherò di spiegarle appunto che non succede nulla di che ma voi ragazzi avete già fatto un elettrocardiogramma e se sì avete avuto paura vi ha fatto male Scrivetemelo nei commenti a tra poco con vanessa e anastasia ciao bentornate allora fatti vedere guardate ragazzi togli la mano il bernoccolo che ha Vanessa Guarda, Ma no ma fa paura Stai ferma Guardate il profilo di Vanessa in questo momento Fa paura Allora ghiaccio ne avevamo? Sì Davvero? Sì C'era il ghiaccio a scuola Sì però no Però, però non ma... te l'hanno dato Non ho chiesto alla maestra se c'era Però ieri c'era una che aveva il ghiaccio qua Sull'occhio però potevi chiederglielo allora Quindi abbiamo fatto rifornimento di ghiaccio Al prossimo bollo Allora chiedilo ok Allora Anastasia Amore stai morendo di fame guardami Ciao amore Lo so adesso ti vado a comprare le pizzette Perché dobbiamo andare a ritirare un regalino Che ci siamo fatti fare per il compleanno sì. di domani Andiamo subito Hai ragione amore te lo prometto Poi Vanessa ti dico un'altra cosa che devi fare dopo ok uh -huh. Allora Ani Ani dove sei Ani sì, ti nascondi, ma scusa, non avevi fame? Ma guarda che ti vedo, eh? Sono mica cieca, Ani! Anastasia, Ma perché ti nascondi? Allora, te non ti porto da mangiare? Eccola, dai, scimmietta, andiamo! Allora, abbiamo preso la merenda. Volevi le pizzette? Invece, cosa stai mangiando? Fa vedere? I baci di dama. Eh, alla fine hai scelto i baci, sono buoni? Sì? Avevi tanta fame, amore? Comunque, ho preso anche le pizzette se poi ti vanno, d'accordo? E invece la mia signorina cosa mangia? I cannoncini alla crema, ma che merenda super oggi abbiamo fatto, eh? Vuoi vedere? Quanti ce n'è? Mamma mia, se ti vede papà... <ride> E li ruba tutti ma io ho fatto un dolce per papà stasera che sarà una sorpresa che me lo chiedeva da tempo bene e anch'io non mi faccio mancare nulla mi sono presa le pizzettine quindi facciamo merenda e poi andiamo a prendere la maglia ok ma allora, noto con piacere che vi state mangiando le mie pizzette sì sì tu nasconditi sempre mi raccomando eh Avete finito i vostri dolcetti e adesso vi state mangiando le mie pizzette. Va bene, bambina un palloncino. Ascoltami, Anastasia, dobbiamo andare a prendere questo regalino. Dai, che la mia amica mi, mi sta aspettando. Mi Quella che mi ha preparato il regalino, è una mia amica, io la conosco. Il piano di sopra il piano di sopra di dove? È un negozio, amore, oh. mm. oh. no, non c'è un piano di sopra. Comunque, scendiamo e poi finiamo di fare la merenda. Poi Vane ti dico devi fare una cosa per i pop, ok? Mm. E farà male. Abbiamo ritirato il regalino e adesso Vanessa ti devo dire una cosa, che per andare a fare i pop la dottoressa ci richiede l'elettrocardiogramma. Che cos'è? L'elettrocardiogramma è un esame per vedere se c'è qualcosa al cuore, però vabbè, sicuramente eh, andrà che bene. Devo fare? Niente, ti devono mettere degli elettrodi sul petto e sulle gambe. Che sono gli elettrodi. Sono delle cose che si attaccano sul petto e sulle gambe e rilevano delle, delle informazioni che poi ci daranno non e... fa male? No, non fa male. Sicura? Sì, stai tranquilla. Soltanto quando ti toglie via questi elettrodi, magari. Non ma ti fa male? Ti no, senti giusto un piccolo fastidio perché c'è il peletto sotto. È come fare una cerettina, ma una cerettina molto leggera. Ma tu non hai mai fatto neanche la ceretta. Quindi. Allora andiamo, dai, così poi finalmente torniamo a casa e si può studiare. Allora, Vane, stai tranquilla che non succede niente, ok? Eh? Sei tranquilla? Mm? Un attimo, non tocca a noi, ci chiamano. Allora Vanessina tieni premuto finché. Ti fa male. Ti aiuto? Togli il dito. Però no, cosa succede? No, eh. Togli il dito. Altrimenti si blocca, rimaniamo bloccati qua dentro, che non è il massimo perché adesso siamo arrivati. Eh. Quando arriviamo, che senti che siamo arrivati, togli il dito. Va bene? Come stai? Tutto bene? Non si sente niente, hai visto amore? Hai visto? Ci sono tutti i colori adesso qua l'hanno staccato Poi invece sono ancora attaccati Hai visto Ani? Sei sì. stata bravissima amore, ti ha fatto male Quando abbiamo strappato gli oh, eletrodi <ride> Ha fatto la ceretta Anastasia si è divertita un mondo Vero? Sì, sì. Eh, la prossima volta li fai te eh? no, E li non strappiamo faccio. noi no, non li faccio. Se fai uno sport lo devi e fare per E eh, non farai mai uno sport per un elettrocardiogramma Guarda che non fa male Allora bambine Dobbiamo ancora andare a fare l'ultimissima Velocissima commissione Andiamo no. a casa eh, amore domani. Vado io domani? No, sì. Sì. Eh, siamo combattuti C'è chi vuole no, andare e c'è chi adesso. vuole no, Viene, Ani, ascoltami. ascoltami, ascoltami un secondo, è una cosa velocissima, no, ti compro uno ce ne... smalto nuovo, no? Ce non hai voglia, sei stanca, hai ragione, le, le bombe. Allora abbiamo optato le per venire un, un attimo a prendere il pennarello ma che serve a Vanessa per cose. scuola e visto io che io non due volevi due due. scendere ti ho detto che ti compro io una due sola due. cosa, ho detto due, due, Ani, una, due, no, due, allora due. ascoltami, ascoltami non bene, già non dovrei farti il regalo, ok? Però capisco che sei stanca e quindi... Va bene, un oh, pensierino due, e basta. Due. due. Vai, scegli questo pennarello color oro? Uh -huh. Tu guarda se uh -huh. trovi qualcosa. Come hai fatto? Oro. Oro. Io pennarelli color oro non ne vedo. Sei sicura che ha preso qua? Sì, me l'ha detto Sofia. Guarda se trovi un pennarello color oro. Oro. Oro, guarda qui. Ah no, questi sono pastelli a cera. Ma tu te lo ricordi? Ma non sarà mica questo, ma questo è colla. Ma no, è tipo quello che fai così, è nero, e è... il tappo è oro. E l'ha preso qui. Certo, quindi questi, e gli unicornini. Tipo, licornini. dentro trovi o oh, questo, o questo, no, questo. Una sorpresa, va bene. L'hai trovato? Eh, no. Abbiamo cambiato reparto. <ride> Lei era tipo fatto così. Eh, ma Vane, non ci sono. Così. Dai, Vane, ecco, forse ci siamo, è eh. E questo? Ecco, ecco bravo questo qui? si sì. oh, grazie a dio l'abbiamo trovato possiamo andare a casa ragazzi finalmente siamo tornati a casa sono stanchissima abbiamo trovato tutto quello che ci serviva allora ragazzi il video è qui iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un su ciao Ma...